Cos'è la preistoria? La preistoria è quel periodo scompreso dalla comparsa dei primi Ominidi fino all'invenzione della scrittura, che segna l'inizio della storia.